Oggi parliamo di borsa e sanità Tuttavia prima di procedere vi consiglio di iscrivervi al canale, di accendere la campanella così da rimanere aggiornati all'uscita di ogni nuovo video e oltretutto accendendo la campanella rimarrete aggiornati anche qualora si facessero delle live sul canale poi vi consiglio anche di seguirci su tutti gli altri canali social, quindi per esempio Instagram, Facebook, il canale Telegram, eccetera eccetera. E per ultimo vi consiglio anche di andare a dare un occhio al mio canale YouTube, se vi vado invece si parla prevalentemente di business. Detto questo possiamo procedere. La ragione per la quale oggi parliamo di questo argomento, quindi della sanità, o meglio del comparto sanitario e della borsa, quindi dei mercati finanziari, sta nel fatto che abbiamo letto un articolo del Sole 24 ore che ha catturato la nostra attenzione. In questo articolo si parlava proprio del fatto che il comparto sanitario sarebbe valutato a sconto se confrontato con il resto del mercato e inoltre questo comparto sarebbe anche meno esposto alla ripresa economica. E la ragione per cui sarebbe meno esposto alla ripresa economica in realtà è anche abbastanza ovvia il motivo sta nel fatto che la sanità ovviamente non ha smesso di funzionare durante la pandemia, al contrario altri settori come per esempio quello dei ristoranti, per esempio comunque del, dell'ambito del cibo, dell'ambito dei viaggi eccetera eccetera, ecco tutto questo mondo quindi del food eccetera eccetera, ecco quello è sì un settore che ha risentito, o meglio sono settori hanno risentito della crisi causata dalla pandemia invece la sanità no quindi su questo punto cosa si può dire si può dire che il punto diciamo cardine di questo discorso sta proprio nel fatto che il comparto sanitario sarebbe valutato a sconto se confrontato col resto del mercato la premessa da fare tuttavia è che le società della sanità o meglio del comparto sanitario sono società che tendenzialmente hanno avuto nel tempo utili crescenti e costanti poi hanno avuto sempre nel tempo la possibilità di distribuire dividendi al contrario magari di altre società appartenenti ad altri settori e di conseguenza può apparire strano il fatto che adesso siano valutate a sconto rispetto al resto del mercato. Tuttavia la ragione secondo l'articolo che abbiamo letto appunto è che di cui vi sto raccontando il succo del discorso starebbe proprio nel fatto che sono aumentati i rendimenti obbligazionari e questo avrebbe frenato in sostanza la valutazione di alcune società del comparto sanitario portandolo a sottoperformare detto questo voglio anche fare una piccola osservazione circa l'importanza di considerare gli utili e i dividendi nella valutazione delle società ma comunque sia se avete visto i video delle valutazioni che facciamo su questo canale delle varie società dove facciamo sia analisi fondamentale sia analisi price action ecco sicuramente sapete di cosa sto parlando e sicuramente sapete quanto è importante prendere in considerazione questi parametri che rispettivamente si possono considerare guardando semplicemente l'andamento degli utili nel tempo, confrontando la percentuale anche di aumento tra i vari anni e ovviamente tramite il piano per quanto riguarda i dividendi. Detto questo procediamo. È vero quindi che questa situazione nel comparto sanitario è interessante, tuttavia è anche molto complesso andare a capire esattamente quello che sta succedendo ed è complesso perché il settore sanitario è suddiviso al suo interno in numerosi sottosettori, quindi questo significa che magari ci sono sottosettori che in realtà stanno performando bene e sottosettori che invece stanno sottoperformando e quindi bisogna anche capire qual è il motivo per cui stanno sottoperformando. Un'altra cosa poi da tenere fortemente in considerazione è è che le aziende di questo tipo sono anche soggette alle valutazioni dei governi o comunque delle agenzie governative che danno le autorizzazioni per esempio per i nuovi farmaci eccetera eccetera quindi un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto è sicuramente anche quella delle autorizzazioni altro elemento interessante poi sta nel fatto che il rapporto tra prezzi e utili del settore è inferiore appunto alla media dell'S&P 500 e questo un ulteriore fatto interessante, ma perché c'è un ma, ovviamente, dobbiamo tenere conto che, come vi ho detto prima, il settore sanitario è suddiviso in numerosi sottosettori e da questo articolo che abbiamo letto emergerebbe che le società operanti nei settori per esempio dei denti quindi della cura dei denti oppure nei settori relativi alla diagnostica ecco queste società non starebbero sottoperformando al contrario quelle che sarebbero sottoperformando sarebbero proprio le società o meglio le aziende farmaceutiche quindi cos'è che potremo fare in futuro sarà monitorare proprio le aziende farmaceutiche e soprattutto mettere un occhio proprio d'attenzione su eventuali acquisizioni che potrebbero avvenire all'interno di questo settore o meglio di questo sottosettore e soprattutto un'altra cosa di cui dovremo assolutamente tenere conto sarà l'eventuale creazione o comunque l'eventuale commercializzazione di nuovi farmaci e quindi la concessione in sostanza di autorizzazioni da parte dei governi a queste società perché questi sono elementi che potrebbero effettivamente incidere notevolmente anche sulla quotazione sull'andamento azionario aziendale eccetera eccetera però voglio anche aggiungere che bisogna stare molto attenti e andare sempre con cautela fare le analisi giuste guardare bene i bilanci eccetera eccetera e ne approfitto anche per ricordare che non sono un consulente finanziario quindi tutto ciò che sto dicendo è semplicemente frutto di una mia opinione e di ciò che io ho letto quindi non è assolutamente un consiglio di investimento anzi bisogna sempre ragionare con la propria testa e quindi tutto ciò che sto dicendo va preso solo a scopo didattico. Prima di concludere voglio dire anche un'ultima cosa sempre letta in questo articolo sarebbe relativa al fatto che in futuro è probabile che le società che producono molti test per i covid potrebbero avere dei problemi e potrebbero avere dei problemi in quanto è molto probabile che in futuro saranno sempre meno necessari e se saranno sempre meno necessari queste società si vedranno mancare una fetta comunque di guadagno dal proprio bilancio con questo è tutto io vi ringrazio per aver visto questo video vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati all'uscita di ogni nuovo video e oltretutto rimarrete aggiornati anche per eventuali live e poi vi ricordo nuovamente di seguirci anche su tutti gli altri canali social quindi facebook instagram telegram eccetera eccetera vi chiederai anche un like se questo argomento vi è piaciuto e vi chiederei anche un commento qualora aveste delle domande o delle osservazioni da fare. Detto questo vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!